Ma voi cosa utilizzate al posto del pellet per economizzare un po' le spese? E eh, guarda, vi faccio vedere io, ho il nocciolino di Sansa, mi hanno inviato questi sacchi da 22 kg l'uno, me l'hanno inviato così, è già disoleato, di quindi mi raccomando compratelo disoleato. Di e io ho fatto, metto diciamo un sacco di questo da 22 kg ci metto un 3 kg di pellet mischiato così da aiutarlo infatti continuate il video per vedere tutti i parametri e come lo utilizzo io. Ok come vedete io qua ho il bracere eh, con i buchi bucherellato, quindi noi dobbiamo eh, semplicemente io adesso l'ho risolto in questa maniera però vorrei prendere una rete metallica un po'. Più sottile in modo da inserirla qua dentro. Il funzionamento è semplicemente questo, tengo libero dove eh, c'è l'entrata, eccolo qua, dove c'è l'entrata della candeletta, quindi io andando a inserire la griglietta evita il, il nocciolino di passare al di sotto di quelle aperture lì, quindi in questo caso va benissimo. Eh, vorrei cambiarla solo per il semplice motivo che questa è una rete che si va a degradare molto in fretta dato le alte temperature e quindi per questo motivo eh, andrò ad inserire una seconda ok oh, una seconda griglietta già utilizzata gliela vado a mettere sopra così da ridurre ancora il passaggio nel caso che ci fossero dei passaggi più piccoli di, di nocciolino semplicemente vado Inserirla qui dentro ok come vedete è tutto a posto io sinceramente gli vado a mettere davanti anche una griglietta del genere perché dico questo perché il nocciolino tende a saltare fuori durante eh, l'accensione o durante la fiamma durante il funzionamento e non va troppo a uscire fuori infatti mi ha un po' sporcato il vetro come vedete vedete che è rimasto abbastanza ruvido il vetro allora è rimasto così poi cosa andiamo a fare andiamo ad accendere perfetto volevo subito farvi vedere che all'interno ho mischiato del nocciolino e del pellet in modo che il pellet serva a dare quelle accensioni un po' più intense anche perché. Il nocciolino da solo fa un po fatica eh, devo dire ad accendersi e si consuma molto però eh, data la quantità lui va eh, sicuramente a fare la fiamma che è uguale diciamo a quello del pellet quindi io faccio così di solito vado a prendere due pezzetti di pellet per l'accensione e la vado a inserire adesso vi tolgo questo la vado a inserire dove c'è la candeletta in questa maniera così va a, va a praticare l'accensione più istantanea può andare anche senza però è un'accensione molto più istantanea rispetto a farlo andare in maniera automatico però è una libera scelta andiamo a chiudere ok come parametri io ho la Lisa Last Color e funziona così sono andato a modificare sicuramente le tarature infatti vado nella taratura del tecnico inserisco la chiave ok tipo di pellet non ho modificato nulla sono andato a modificare le tarature di fabbrica mi raccomando non fatelo se non siete in grado eh, piuttosto chiamate il tecnico allora sono andato a togliere la pulizia del braciere anche perché non, non può funzionare una stufa con, con la pulizia del braciere quello che sono andato a fare è la coclea di avvio eh, vado ad avviarlo per meno secondi perché meno secondi perché vado, se lui inserisce troppo nocciolino eh, fa molta fatica ad accendere quindi ho messo un'accensione molto più ma eh, con molto meno materiale questa è la potenza a 1 questa è la potenza 2, questa è la potenza 3 e la potenza 4 quindi questi sono, sono i parametri che utilizzo io poi il 5 non l'ho programmato sono andato, vabbè la pulizia del braciere l'ho azzerata come per il motivo che vi ho detto prima e sono andato a modificare la velocità dei fumi di accensione e dell'avviamento la velocità dei fumi ha potenza 1, potenza 2, potenza 3 e potenza 4. Questi sono i parametri che utilizzo io. Non chiedetemi di modificare i vostri perché non ne sono a conoscenza. Quindi eh, io in base a come bruciava il mio, la mia stufa eh, ho inserito questi parametri. Quindi in questo caso andiamo a fare l'accensione. Torniamo indietro chiudiamo e accendiamo start come vedete adesso non so se non si vedrà ok vedete come com scende vediamo se riusciamo ma non credo a vedere quanto ne ha inseriti possiamo anche aprire nel frattempo questa è la quantità che ha inserito. Ok, mi metto così, così si può vedere all'interno, però come vedete sta per fare l'accensione, come vi ho fatto vedere prima. Vedete il pellet che ho inserito prima, come cerca di bruciare, piano piano lui brucerà. La qualità non è del migliore, però come vedete ha preso già fuoco è il nocciolino ormai quello che ha caricato riesce a fare la combustione vedete che è caduto anche un altro pezzetto di pellet quindi questo aiuterà nel, nell'accensione ma vediamo poi appena è partito come è la fiamma se vi piace o non vi piace eccolo qua, adesso potete vederlo molto meglio come vedete è partito bene e come potete vedere il nocciolino c'è cosa ne dite della fiamma, vedete il, come salta la brace? praticamente quello è il nocciolino che si è andato a consumare, tutto quello che salta fuori è il nocciolino che si consuma, ma devo dire che per questo il nocciolino va molto bene, è molto più economico del pellet, però sporca un po' di più, quindi fa un po' più di, di furigine, di di cenere, sporca un po' di più e eh, mi raccomando dovete prenderlo eh, di isolato. Quindi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se lo avete comprato, se avete delle idee e se vi piace come idea, eh, come idea economica diciamo. Quindi mi raccomando iscrivetevi al canale, accendete la campanella molto importante per eh, ricevere una notifica che è uscito il mio video e ci vediamo alla prossima. ciao